Buonasera e benvenuti in questo nuovo episodio di Pokémon Fire Rush. Io sono GlacialSphere e in questo episodio siamo già stati a dormire. Non ancora, perfetto. Good morning, time to head to school. Ok, dobbiamo andare a scuola. Vediamo cosa ne serve per noi invece questa giornata qui ad Alola. Quindi andiamo subito a scuola. Nel frattempo vi ricordo che nello scorso episodio abbiamo fatto un bel po' di roba interessante, quindi andate a vedere se ve lo siete persi. Allora... Pokémon School Andiamo al nostro posto? Assolutamente sì Eccoci qua È finalmente tempo di andare all'isola di Pony, attenzione! Avete tutti dei progetti individuali di ricerca e lascerò a voi il compito di completarli appunto Su Irel ti incontrerai con un tuo amico, Kawe, tu andrai ad allenarti mentre Ibis imparerai come fare un nuovo piatto Chris evolverai il tuo charge bug e Lilia studierai come vivono i Pokémon di quell'isola. E finalmente, Ash, eh, tu avrai. Dovrai praticamente a partecipare al Grand Trial. O meglio, il tuo ultimo Grand Trial, la tua ultima sfida suprema incredibile dell'isola. Quindi dovremo sfidare il prossimo l'ultimo, Capon, almeno. Ora che tutti siete pronti, andiamo alla barca e buona fortuna. Ok, andiamo. Andiamo verso l'isola di Pony quindi, vediamo un po', stiamo per vedere quindi l'ultima isola perché è l'ultima che ci mancherà a esplorare, vediamo un po' come l'hanno rifatta in Pokémon Fire Rush. quindi passiamo per Hawali, eccoci qui, e andiamo. Allora, mi sa questo qui sotto vero? Seafolk Village, sì, Villaggio del Mare. Siamo a Pony Island, salve. Niente, questo vuole buttarsi appunto quando è pronto. No, dobbiamo fare di fretta, e c'ha ragione. Possiamo entrare in questa barca, tra l'altro. Ok. Hai mai incontrato Mina e nostra figlia Mina? Mi sembra che l'abbiamo già incontrata, si sì, era quella che abbiamo salvato dal team school. La avete presente? Allora, tu? Grazie. Ci dà una pepita, poi possiamo andare di qui. Salve smokeball. Ok, grazie. Poi tu. Ah, l'oro Kakuna dell'isola si è ritirato di recente. Tapu fini. Presto sceglierà qualcun altro. Ok, abbiamo anche l'ultimo Tapu da catturare, eh. Qui abbiamo il Watering Z, assolutamente importante, se volete utilizzare le mostre Z, sempre si capite come farle. Qui abbiamo un Meo di Alola, orrendo, orribile quel Pokémon. Allora, proseguiamo. Qui abbiamo il centro Pokémon. Ok, lei mi vuole, mi vuole far imparare Seed Bomb. Sapete che non è malaccio Seed Bomb. Non è per niente male Seed Bomb, però rimango con queste, dai. Va bene così. Perfetto, facciamo un salto al centro Pokémon già che ci siamo. Salve. Curiamo i Pokémon anche se non è necessario però. Facciamolo comunque. Allora, questo ha sempre, ha sempre voluto un config e infatti sta lì di fianco al config del Pokémon Market. Questo non vuole più il suo lucky punch e quindi ce lo regala. Perfetto. Mentre di qui c'è qualcosina. Questo è Merani, sì. Tu? Si, ritira l'asta. ci dice. Ok. Bene, l'abbiamo fatto. Qui si può interagire, eh? mi sa di no. A questo punto proseguiamo a nord. E siamo nelle Pony Wilds. Tu sei un allenatore? Eh? No, sta cercando un Pokémon raro. Allora, mi sa che qui non c'è niente di interessante a livello di Pokémon. In realtà. Quindi iniziamo subito ad andare a battere gli allenatori e ad esplorare questo posto che sembra parecchio grande della verità. Ok Paraset contro Rowlet, andiamo di Brave Bird, bella lì. Ci prendiamo un po' di contraccolpo, ma va benissimo. Poi Ribbon B, tipo Folletto, quindi poi oh, poi oh. E andiamo di sludge bomb Dai mi ha diminuito l'attacco speciale di molto No, non di molto però mi ha diminuito l'attacco speciale comunque, infame Ecco fatto, crepa Perfetto, il primo allenatore, Sailor Phil, l'abbiamo buttato giù No, allora vuole che non può evolversi Allora, fatemi andare un secondo giù di qui e fatemi tornare velocemente al centro Pokémon, non tanto per curare i Pokémon, ma per comprare degli oggetti interessanti dal centro Pokémon qui. Perché abbiamo quasi finito le pozioni e le super pozioni, quindi ricompriamole. Ecco qua, dato che sicuramente Rowlet si farà parecchio male con il suo Brave Bird. Eccoci qui, Beh, super pozioni ne abbiamo parecchie, però compriamone altre va, che fa sempre comodo pozioni invece ne abbiamo pochissime, quindi prendiamole. Ecco qui. Tanto si usano. Perfetto. Proseguiamo allora. Pony Wilds dovrebbe essere forse praterie di pony, credo. Allora, continuiamo a costeggiare la parte sinistra. No, questo non ci fa passare, ok? Uh, allora, andiamo su di qui. Qui troviamo uno strumento. Una caramella rara. Perfetto. Mentre da questa parte non c'è nulla. Quindi riscendiamo. E questa la parte sinistra l'abbiamo fatta, finché non possiamo passare di là almeno. Ora parte destra è bloccata. Quindi andiamo su di qui, nella parte centrale. Qui troviamo del Purple Nectar per oriporio e un Pokémon selvatico. Vediamo chi salta fuori uno Spinarak. E vi dicevo che probabilmente qui non avremmo trovato niente di interessante eh? a livello di Pokémon. Selvatici perlomeno Qui abbiamo un altro strumento Una Duskstone Perfetto E qui un'allenatrice che abbiamo mancato Salve Sarà perfetto ci dice Va bene vediamo cosa Ah, il tuo disegno manda in campo Oricorio Noi abbiamo roulette. Allora quello lì Che tipo sarà? Fuoco forse oh, Può darsi che sia tipo fuoco Ma andiamo a rock. essendo rosso ah strampa d'anza. mi ha confuso grazie allora andiamo di rock tomb No, era riuscito a passare la confusione ma ha mancato il colpo questa volta no però perfetto e abbiamo battuto anche questa allenatrice allora qui sotto abbiamo un'altra allenatrice anzi altri due allenatori prima però andiamo a vedere qui sopra se c'è qualcosa ok il percorso si chiude quindi prendiamoci questo strumento che è la MT-123 Slakoff e in questo pezzettino di erba alta andiamo a trovare un trambic. Io provo a catturarlo, questo trambic, perché lo farà evolvere molto facilmente facendolo salire probabilmente solo di un livello nella sua evoluzione finale. Il tucano, mi sembra, si chiami, no? È il tucano gigante. Ok. No, grazie, non voglio dargli il soprannome. Allora, sfida in doppio. Sfida in doppio con Rowlet e poi Paul, non conviene poi tanto. Andiamo in sfida in doppio con Rowlet e Incineroar. Molto meglio. Vai. I'm going to be a bit harder, ok? Good luck, bud. Vai. Facciamo questa sfida in doppio contro questi due allenatori. Lindsay e Kekoa. Che vanno nel calco. Garbodor e Schermori. Attenzione. Attenzione, eh? Allora io qui andrei di eh, eh, tosta qua eh, per il nostro caro rolet è meglio sostituirlo e mandare in campo invece Rock. Mentre il nostro Insigne Roar userà Fire su Schermory Guardate lì che infami, che andavano subito a focussare il povero Rowlet, sarebbe morto con quei due attacchi lì, eh. Sarebbe mortissimo, quindi ho fatto bene a sostituirlo. Allora, andiamo poi di... direi di... Rock Tomb su Schermory che dovrebbe crepare, e invece l'altro lo colpiamo con Darkest Lariat anzi Fair Fang, iniziamo a bruciarlo. Ok, si sì, morirà dalla bruciatura. E intanto brucia, perfetto Ci siamo avvelenati e bruciati a vicenda Perfetto, però volete anche salire di livello, così come Licanrock. Ah, allora hanno anche Sharpido, cacchio Sharpido è tosta però per l'Ikan Rock Allora Andrei di colpo a questo punto E di... Dark Slariat. Sì, Dark... No, anzi, Brick Break su Sharpido. Buono, buonissimo il colpo che va a segno su Sharpido e lo one shot. Insieme a livello 42, Brick Break su Garbodor che non gli fa molto, ma va bene così. Ok, a questo punto andiamo di acrobazia. Niente, cioè, oh, cioè, ha voluto proprio bruciare, avvelenarli tutti, eh, sto Garbodor infame Ok, ora, soffrono entrambi per il veleno Toxapex, l'evoluzione di Merani Allora, fatemi curare un secondo il mio Pokémon, però Una bella ricarica totale su Rock. Ed ora Licoroc è confuso quindi usiamo il suo turno per ricaricare invece sineroar E sineroar lo facciamo colpire Merani dovrebbe essere anche di tipo veleno credo Beh andiamo di Darkest Lariat Non fa molto danno questo Darkest Lariat eh Mi aspettavo di più Allora eh, andiamo di colpo di nuovo e di Darkest Lariat Perfetto, è abbastato un colpo di Enlika rock. Perfetto, tosta questa sfida contro questi due allenatori, però mi è piaciuta. Rowlet non si può evolvere, di nuovo. Ora, già che ci siamo, curiamo un secondo i nostri Pokémon, che se la sono vista brutta lì dentro. Pozzoncina, qua. Ok. Prendiamo questo strumento, che è una repeat ball, Ok. Allora, proseguiamo di qui, vediamo cosa c'è da questa parte Ancient Pony Path con del Team School davanti. Quindi prima finiamo le Pony Wilds magari E infatti qui troviamo due strumenti che immagino siano due bacche, sì Perfetto, abbiamo finito le Pony Wilds A parte quella zona là in cui non potevamo passare, ci bloccava l'allenatore A questo punto possiamo proseguire da questa parte Allora, il Team School... Non conviene affrontarlo con Rowlet, ma conviene affrontarlo direttamente con Lick Rock. Ah, non ci, non ci affrontano? Questi vogliono rapire Oricorio. Ok, no, ci affrontano. Perfetto, però dovevamo, par dovevamo sì. parlarci noi. Ok, Salandit. Contro Lick Rock. Fagli un bel Rock Tomb e mandalo a casa. Perfetto, Rock Climb vorrebbe imparare Di tipo normale no, fa pagare 85% di precisione anche no eh, Yangus, si sì, cambiamo Pokémon e mandiamo Pokémon con Breccia come Incineroar. Vai Poi Zubat, lasciamo in campo Incineroar. E andiamo di Acrobazia, a Tossina mi ha usato, complimenti. Intanto però salgo a livello 43 ed infine Garbodor, si cambiamo Pokémon e contro Garbodor direi di mandare Ligarock di nuovo. Cerco di non allenare più Solgaleo perché molto probabilmente lo sostituirò con Meltan appena lo troveremo. Quindi. Non ha molto senso continuare ad allenarlo. Andiamo di colpo su Garbodor. Troppo forte come attacco. Ecco fatto. Non è giusto. Eh, invece sì. No way. Va bene. Ciao. Ok. curiamoci un secondo i Pokémon di nuovo. Allora, basta fare una follia lì in realtà. Ecco qua. E rimettiamo davanti un altro Pokémon che sia magari Poipole, dai. Tiriamo un po' su Poipole. Allora, qui sotto non c'è nessuno strumento, qui sopra invece. Voi stavate bloccando qualcosa. Ah, guardate lì! C'è la tipetta, il Kakuna di quest'isola. Allora, vediamo da questa parte prima cosa c'è. I should try and find Tapufini. Fini Tapu Fini my not alive. Ok Tapufini è da questa parte evidentemente Solo che non possiamo ancora andarci per ora Intanto qui troviamo una Shiny Stone E qui? Un'allenatrice? Sì Affrontiamola prima di andare dalla cauna dell'isola Las Aviar Che va in campo Ricordio? Beh andiamo di Custelage Bomb Ok mi ha fatto parecchio male e mi ha pure confuso Ok un buon danno Bene Ora speriamo solo di non colpirci da soli Altrimenti andiamo Proprio morti secchi Perfetto grande Grande Poipol Poi Oricor di nuovo Cambiamo Pokémon a questo punto E manderei contro quello Oricor. Un Sinerore Oddio, non so che tipo possa essere l'oricordio che manda ora Vediamo, eh Questo è quello di tipo fuoco, quindi andrei di acrobazia Niente, mi confondono tutti, che fastidio Fortunatamente non ci colpiamo quasi mai da soli Ora l'ho detto, quindi ci colpiremo da soli Ah, è uscito dalla confusione in un turno? Quindi siamo tornati a Pokémon Cristallo? Ora, oricordio, lasciamo il campo in Roar Andiamo di Darkest Lariat contro questo, che dovrebbe essere tipo Psico, forse Infatti è super efficace, e addio Ed infine un altro ricordio Ancora così, vai, Darkest Lariat Captivate, mi abbassa l'attacco speciale Di nuovo Perfetto Disintegrato ricordio Disintegrata questa con tutti i suoi ricordi Beh, prima di andare su di qui Andiamo a parlare con la capuna dell'isola. Che dite? Allora, ho la sensazione che ci sfiderà. Io metto avanti il nostro roulette e parliamole. Cosa pensi di fare qui? Sta cercando di rubare il mio, il mio raccolto? Non credo. No, non me ne fregava niente del tuo raccolto, cara. Hapu. Credo che sia api in italiano. Ma nel campo, golurk. Ok. Eh... Buono Dai, Rowlet ha tirato giù il Golurk del Kakuna in... in un uno contro uno Bella lì Oh Scusa, eh, ho avuto dei problemi con dei ladri recentemente Non accadrà di nuovo Stai cercando il Kakuna dell'isola? Mi spia, ho paura di non poterti aiutare al momento eh, magari dovremmo tornare a chiedere a qualcuno al villaggio del mare ok il Rotondex ci ha detto di tornare appunto al villaggio del mare ma lo faremo nel prossimo episodio perché questo finisce qui io vi ringrazio per aver seguito questo video fino alla fine vi ricordo di mettere un bel mi piace se il video vi è piaciuto di commentare e di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti da Glassdoor Sphere è tutto al prossimo video